Corale Bella Ciao dedica questo 25 aprile alle vittime di questa terribile pandemia, ai medici, agli infermieri, a tutti quelli che sono in prima linea per vincere questa battaglia. Bella Ciao è un canto universale di libertà che si canta in ogni luogo del mondo dove si lotta contro le guerre, le dittature e per i diritti umani. Restiamo uniti, ce la faremo. Buon 25 aprile con la Corale Bella Ciao. Come dicendo noi contiamo il settore del sociale che va dal canti del lavoro, non i mestieri come dice qualcuno, noi capiamo il lavoro con la sua valenza sociale, economica e politica, ci siamo accorti che all'interno del filone dei canti della montagna, della guerra, della bella, dei no? nostri canti della montagna, c'è un filone tutto da esplorare, i canti a contenuto sociale, correndo qualche rischio, perché questi non sono canti neutrali.